Ciao a tutti! Ciao, sono Sara. Io sono Valeria. Siamo qua per invitarvi al tour a Ravenna, Ravenna Paleocristiana. Questo tour è stato organizzato dalle Terre della Bibbia e come sapete esistono tanti altri viaggi, il nostro canale è collegato alle Terre della Bibbia, quindi vi invitiamo a partecipare a questo tour, potrete fare un bellissimo percorso assieme a Walter Bini, il professore, che vi guiderà appunto in questo cammino nell'archeologia paleocristiana e sarà certamente un'ottima occasione per poter insomma toccare con mano anche sul territorio. Come sapete, Ravenna è insomma una città molto importante della chiesa greca, o quella che viene comunemente chiamata chiesa ortodossa. E quindi, nulla, vi invitiamo molto caldamente a partecipare. Iscrivetevi sul sito delle Terre della Bibbia e troverete tutte le informazioni. Grazie mille, vale. Arrivate numerosi! Ciao ciao ciao!